Eccomi qui, anche oggi diretti in archivio per svolgere la mia ricerca, la sala studio B mi aspetta, devo sbrigarmi a guadagnare quella soglia, ho grandi aspettative, chissà se aggiungerò nuovi tasselli alla mia indagine. Attraversando i giardini reali giungo in piazza Castello, e mattino, qui incontro una coppia di turisti, due appassionati grafici mi dicono, che mi chiedono dove si trovi il Palazzo Asinari di San Marzano, anche detto Palazzo Carpano, dal nome dell'azienda omonima. Vorrebbero vedere con i loro occhi, ripercorrendo i luoghi più simbolici per la storia della grafica italiana, la sede storica dell'azienda di Vermouth che per molto tempo collaborò con Armando Testa, il famoso grafico pubblicitario. Purtroppo non so proprio dove si trovi il palazzo, mi fanno anche vedere una foto, ma si vede solo il cortile. Non idea, li saluto e tiro dritto. Nonostante il dispiacere di non aver potuto aiutare i due turisti, arrivi un archivio. È il momento di ricominciare le mie ricerche. Oggi visionerò i palazzi barocchi fotografati da un fotografo di inizio secolo, Giancarlo Dall'Armi. La prima foto che mi capita sotto gli occhi è la facciata di Palazzo Madama. Per un attimo dimentico lo scopo del mio lavoro e, assilato ancora dalla richiesta dei due turisti, guardo con occhi nuovi queste fotografie. Bellissime! Scorci inediti di una città che pensiamo sempre di conoscere e riconoscere. Ma forse non è così. Ed ecco lo scalone di Palazzo Madama, il salone delle feste. Ma si possono anche ammirare architetture perdute come quella del Palazzo della Borsa, andato distrutto, o ancora lo scalone di Palazzo Barolo e l'atrio di Palazzo Saluzzo Paesana. Ma a un tratto vedo un cortile. Ma è quello della foto? sembra proprio Palazzo San Marzano sebbene il luogo della foto risulti ignoto. Non sembra essere cambiato molto. Comincio allora a cercare notizie sul palazzo ed ecco che su alcune riviste d'epoca spuntano fuori delle bellissime foto dell'androne e addirittura un trafiletto in cui negli anni 60 si segnala l'effettiva presenza degli uffici della Carpano. Che meraviglia! Decido che devo andare a vederlo. Che meraviglia! Non credevo di poter incappare così rapidamente nello stesso edificio misterioso della richiesta fatta mi in piazza Castello e sento al tempo stesso di essermi riappropriato io stesso di un piccolo tassello della storia della mia città. Decido quindi di andare a vedere il palazzo. Esco dall'archivio e mi incammino. Mentre raggiungo il palazzo e penso come questo evento abbia rotto la mia quotidianità, ci siamo. Magnifico è proprio lui, ora posso riconoscere questo edificio sin dalla sua bellissima facciata.